Hello everyone! Ragazzi oggi abbiamo un ospite speciale, è una ragazza, lei è canadese ma vive in Italia e parla l'italiano benissimo, ha vissuto in Italia, in Canada, in Australia, le piacciono le lingue, le piace la musica e canta benissimo, dal canale YouTube It's Elissa, not Alissa, oggi abbiamo, e mi aiuto con gli effetti speciali, Elissa! Ciao! Ciao! Grazie mille di essere qui! Contenta. Per chi non ti conoscesse Vogliamo dire dove sei in questo momento? In questo momento sono in Italia Sono a Fano, vivo a Fano Lo so è molto strano Poi una canadese che non vive tipo a Roma, Firenze o, o queste città. So che è un po' strano Per chi mi vuole conoscere qualche cosa su di me Mi chiamo Alissa Non Elisa E non Alyssa. <ride> mi piacciono le lingue, mi piace viaggiare Mi piace praticamente tutte le cose artistiche al mondo Incluso cantare, recitazione Bla bla bla bla bla bla bla. Dico brevemente che sul tuo canale le persone possono anche esercitarsi con l'inglese. Io lascio il link qui sotto ragazzi. Allora, per il video di oggi io ho <ride> chiesto ai miei follower, principalmente agli italiani, quali fossero gli stereotipi o le supposizioni, tutta l'immagine che gli italiani hanno del Canada. Ci sono due domande che sono di gran lunga le più chieste. Due domande <ride> che proprio vincono. Inizio subito con la numero uno, che è una di quelle più chieste. È vero che i canadesi sono tutti gentili? Lo sapevo! <ride> Lo sapevo! Per questo devo dire che non mi dispiace, non è, non è una cosa tipo che sono stupidi, o sono. Non è, non è male, dipende cosa intendi per gentile, nel senso siamo molto polite, un po' come gli Stati Uniti in tanti posti, tu vai, vai in Canada, vai a un negozio non come qui in Italia e ti dicono ciao, come stai, posso aiutarti con qualcosa, con, con un gran sorriso, tutto quello, quindi da un certo punto di vista è vero, all'inizio secondo me siamo tutti super gentili, invece in Italia se c'è una persona in Cazzata. Si vede non, non, non nascondono nulla, invece in Canada c'è sempre questa cosa di the customer's always right, tipo devi sempre, sempre essere molto gentile Eh sì è vero che diciamo sempre sorry, diciamo sempre thank you, diciamo sempre tutta questa cosa qui, quindi sì, io direi in generale più o meno, più o meno sì. Ho una follow up question però, perché sentendoti sì. parlare sembra che in questa gentilezza sia soprattutto con gli sconosciuti, ma secondo te gentilezza sì. poi come si dice le persone sono anche friendly, sono anche amichevoli. Sì, io direi che è una cosa soprattutto per gli sconosciuti perché, non lo so, io, io ho sempre trovato che ho sempre avuto più difficoltà a fare amici in Canada. Non so perché, forse perché parlo troppo e in Italia questa parte della mia personalità funziona un po' meglio, è un po' meno fastidioso, però... Benvenuta! Quindi... Parliamo per sì. anche 5 ore a tavola, quindi. Allora, passiamo alla domanda numero due. Allora, mm. è vero che tutti i canadesi parlano anche il francese e è vero che non tutti i canadesi parlano bene l'inglese? Mm. Allora, non è vero che tutti i canadesi parlano il francese. Dalla parte dove, dove vivo io, dove vengo io, insomma, quasi tutti parlo almeno un pochettino di francese, perché io sono di Ottawa. Ottawa è praticamente 5 minuti dal Quebec. Ci sono tanti francesi che lavorano nel governo, per lavorare nel governo, perché tanto è la capitale. Per questo motivo, tantissime persone parlano sia inglese che francese perfettamente. Già, se vai a Toronto... Qualcuno sì, però... Sì, lo dobbiamo imparare a scuola, però lo impariamo a scuola, come imparate voi l'inglese. In Nel senso che qualcuno riesce a parlare benissimo se poi sono interessati e studiano da soli e sono, sono molto motivati, diciamo. La persona media, se non ha passione per l'inglese, non ti ricordi niente... Allora, se parliamo dell'altra parte del Canada, tipo Alberta e questi posti qui, da quello che ho sentito, perché io non ci sono mai stata, quasi nessuno parla il francese. Però studiano in sì, scuola. Non è... Sì, però mi sa che lì è anche... anche di meno, perché almeno per noi sono nel Capisci, certo. in quella zona lì incontri gente che parla fr francese, quindi un po', un po' lo senti, lì mi sa che non lo parla quasi nessuno Però sì, ci sono dei posti nel Quebec dove parlano solo francese, ci sono delle persone che non capiscono manco una parola Quindi però lo devono studiare a scuola l'inglese ovviamente, quindi poi se lo dimenticano ma devono studiarlo sinceramente non lo so, non, non lo so, guarda non sono sicura ok quindi va bene, non tutti i canadesi parlano francese e non tutti i canadesi parlano l'inglese Sì, quasi tutti sono mette lingua inglese, non tutti so. <ride> La domanda numero 3 è: è vero che molti canadesi si vestono scoperti anche con temperature freddissime, tipo a meno 5 oh, gradi? Oddio, gli uomini! Io ho un amico, Heinek, che anche quando ci sono tipo meno 20 gradi, lui esce con i pantaloni corti e un t-shirt così. Ma che problema, così. Hynek? che problema ha Heinek? Che problema ha? è vero però ho una domanda per esempio anche in Colorado in Colorado fa freddo ma loro non si vestono proprio pesantissimi perché alla fine all'aperto ci stanno poco in Colorado tu esci da casa prendi la macchina entri nel negozio o in ufficio prendi la macchina torni a casa quindi alla fine non è che devi cercare parcheggio poi trovi parcheggio a 30 minuti di distanza e devi camminare quindi magari sì. è la stessa cosa in Canada. dipende se siamo a tipo meno 10 ok non muori però se arriviamo a meno 30 meno 32 meno mm. 30 <ride> cioè centinaio Sì ci si ghiaccia molto. Ma ce la posso fare. Ogni tanto? Col vento? Perché sai a volte col vento è più freddo? Non so come si dice in italiano, però c'è feels like. Sì, feels sì. like meno 43 ho visto. La temperatura reale è quella percepita. Sì, sì. Mamma sì, sì. mia. Andrò in estate. Sì, esatto, estate non è caldissima, però è calda. Va bene, vado in estate. Perché meno 40 mi spaventa anche solo sentirlo. La quarta? Questa di domanda te la faccio io, però è un po', un po vaga, nel senso io l'ho intitolata cosa pensano i canadesi degli italiani, nel senso ci sono degli stereotipi, se io dico Italia al canadese viene subito in mente, non so, la pizza o che cosa? La prima cosa che viene in mente è il figo, non so perché, ma per noi gli italiani sono tipo ah sei italiano che bello, dimmi qualcosa, tipo siamo molto, eh, sì è vero, è vero, no, siamo molto affascinati penso, secondo me non ci sono stereotipi negativi Uh, poi per me è un po' diverso perché sono anche mezza italiana quindi mia nonna viveva con noi quindi ovviamente qualcosa del, dell'Italia capivo già. Ok no mi fa piacere cioè comunque l'immagine dell'Italia che è un po' quello che ho vissuto quando sono andata in Giappone sì ovvio che ci sono quegli stereotipi un po' negativi a volte però devo dire che in generale l'immagine dell'Italia per giù è positiva tipo qualità sì. il lusso queste cose Scusa, c'è il mio gatto che... Oh, ma è benvenuto! Come si chiama? Swash! Oh, lui è un gatto italiano o canadese? E lui è italiano! <ride> Dai, oh. così ci aumenta pure le views! Passiamo alla domanda numero 5, che è una delle due domande più chieste. Te la faccio indovinare! Oddio! Eh, ok, allora di solito chiedo: siamo gentili, che abbiamo già fatto. Se fa freddo, che abbiamo un po' parlato di quello. Se il cibo fa schifo, di solito è il cibo il problema. Allora forse vi <ride> sorprenderà, perché questa è stata richiestissima. È vero che i canadesi e gli americani si odiano? No, <ride> non ce la fanno no. mai! <ride> Sinceramente, non, non so dove viene questa cosa. Non lo so, io personalmente non, non ho nessun problema con, con gli americani perché, tanto, se parlo con un americano, a meno che non ha un accento proprio ovvio dal sud, che si sente tantissimo, io non mi rendo neanche conto che sto parlando con un americano. Quando insegno, io devo chiedere: Tu sei americano o canadese? A meno che non dicano la parola about, che io che adesso tutti mi prenderanno in giro, però va bene, non mi rendo conto. Capisce? Secondo me sai cos'è il colpevole South Park? Mm. Secondo me non è vero, non lo so poi. In realtà preparando questo video ho chiesto anche a Brian e gli ho detto ma è vero? Lui mi ha detto assolutamente no. Anzi diciamo che è un po' come se fossero i nostri cugini, è come un po' l'Italia sì. e la Spagna. Sì, sono tipo i nostri amici, secondo me, io non. Uh, assolutamente falso, falso. Ragazzi, basta, basta, no scherzo, se avete fatto la domanda <ride> un motivo ci sarà. La numero 6 è molto più tecnica. Allora, com'è il mm. tipping system in Canada e le tasse sono incluse nel prezzo oppure c'è la sorpresa quando vai alla cassa? Oh, c'è la sorpresa. Sai cosa? Quando sono venuta qui mi sono resa conto e ho detto aspetta ma le tasse sono già incluse? Ma veramente? Anche se penso che se tu ogni volta devi calcolare le tasse ogni volta che paghi poi ti diventa quasi automatico, no? Guarda io con la matematica Capirò quanto costa quando arriva la cassa e basta. Niente, allora sorpresa. E il tipping system? come in America? Sì, tipo se vai al ristorante lo dovresti fare, se non lo fai vuol dire che hanno veramente fatto un disastro. Sì devi dare, non so quant'è adesso, non mi ricordo che c'è qualche anno che non, che non vivo lì, insomma. 15-20%? 15 sì, mi sa anche per tagliare i capelli. E allora è come in America proprio, perché da noi invece la mancia al ristorante se vuoi quanto vuoi, dal parrucchiere non è così comune, ma se vuoi quanto vuoi, quindi è tipo sistema americano. Domanda numero 7, penultima domanda è vero che in canada non chiudono le porte a chiave allora Dipende, io conosco delle. infatti, queste cose ho sentito molto, ma non mi, non mi sono reso, mai reso conto che lo sapevano tipo fuori dal Canada. Qualche persona che conosco, sì, lo fa... non lo fanno, non, non chiudono la porta. Io l'ho sempre fatto, magari perché ho una famiglia mediterranea, quindi hanno portato questa. questa cosa di sicurezza. Hanno portato la paura, Con... hanno portato Sì, questa. La, la paura, la sì, Mia madre, mia madre libanese, ha passato tutta la sua infanzia a non cercare di non morire, quindi. Sinceramente cosa vuoi? No, è bella, sì. è una cosa bella in realtà, perché si vede che sì. si sentono così sicuri e la microcriminalità non c'è, ma forse questa cosa dipende da area a area, da zona dipende a zona. Da dove vivi sicuramente, sì, sì, sì. Sicuramente se vivi in una città grande chiude la porta, nei posti più piccoli penso di no. Che poi fammelo dire, se le porte canadesi sono come le porte americane sono inutili. <ride> Perché? Cioè, perché sono andata a casa di Brian del Colorado Ma anche in quella in Florida E c'è sì. la porta quella del retro Che è una porticina di legno Mezza di legno, mezza di metro <ride> Ma che... La puoi pure lasciare spalancata, tanto non fa niente No, sai cosa? Questa cosa è diverso Perché fa così freddo che abbiamo bisogno delle porte che sono veramente ben chiuse, capisci? Quindi le, le case sono, sono chiuse, diciamo, non so se, se si dice così Molto bene in Canada mm. no, Io a casa mia in Italia mm. ho la porta blindata e anche le grate alle finestre Che quando <ride> la famiglia di Brian viene a trovarmi dice Sonia sembra un carcere Però è, è normale a Roma Ho l'ultima domanda forse. per te allora... Oh, no, abbiamo finito, in senso. <ride> Ti ho fatto un interrogatorio, dici abbiamo finito per fortuna. Allora, <ride> in cosa i canadesi sono diversi dagli statunitensi? Questa non è una domanda semplice, perché tanto cosa vuol dire gli americani? Nel senso che gli americani di California, gli americani di Texas, gli americani di New York, tipo, cosa, capisci? E i ah, canadesi? No. I canadesi dove? Del Quebec? Ovviamente. Io, quando penso, penso. a Canada-America, la prima differenza che mi viene in mente è la sanità pubblica. È la prima sì, cosa che dico. No. Se parliamo delle persone è più complicato. Se parliamo del paese, sì, è un po' più. quel sistema lì, comunque. Sì, è gratis. Non vuol dire che. È buono perché, sinceramente, io sempre, stranamente, mi sono sempre trovata meglio in Italia per quanto riguarda la sanità. Non so perché, sì, lo so, lo so, è molto strano. Magari perché do, dove vivo io, non lo so. Non è che è perfetto, eh. Però, sì. comunque, in Canada, per esempio, una volta avevo dolori. Avevo bisogno di un ultrasound, come si dice? Di Un'ecografia. Ecco, 14 mesi. In realtà non mi sorprende tantissimo perché mm. io mi fido dei medici italiani. Il problema dell'Italia, mm. secondo me, sono i tempi di attesa. Quindi in questo è simile al Canada, probabilmente. Secondo me è un pochettino meglio. Ah. Un pochettino no. perché in Canada tu vivi a Roma è diverso, ci c'è un sacco di gente. Io io vivo a Fano, tanto c'è l'ospedale di Pesaro. Non è Grande come Roma, quindi tu se stai male, sì, magari aspetti due ore, tre ore, quattro ore, però entri dopo qualche ora. In Canada otto ore, nove ore, 12 ore in ospedale che aspetti, giusto per vedere, capisci? Poi dal Quebec è un disastro, un disastro. Hmm. Sì. Quindi, a livello sì. di cultura, diciamo canadesi e statunitensi simili, sono cugini? Sì, siamo più o meno simili, dai. Tanto guardo video di americani, io penso poter, io devo controllare questa persona americana o canadese, io non me ne rendo conto perché tanto... È vero, anche la cultura, sì. che ne so, dell'intrattenimento, la musica, sì. gli show, spesso si passano tra gli Stati Uniti e il Canada. Questo fa sì. tanto, secondo me, anche a livello di sì. creare una cultura comune, è vero. E non solo quello, nel senso, i miei, i miei genitori non guardano le notizie, quelli in Canada, guardano soltanto quelli americani. Soltanto le notizie, veri. perché tanto quello che succede lì succede poi dopo il Canada, dopo poco tempo, per quello che per noi è così importante, chi vince, chi è presidente, tutte queste cose qui, non solo perché ah, è interessante, ma perché veramente cioè, cambia totalmente cosa succede in Canada. E le notizie Quindi... della Gran Bretagna tipo Commonwealth? No, <ride> niente, niente, no, perché i nostri canali sono quasi tutti americani, ci sono quelli canadesi, però sono quasi tutti americani. Poi c'è anche il fatto che guardiamo le serie tv americani, l'accento, specialmente la nostra generazione, è molto americanizzato. Io dico sorry, certe persone dicono sorry, io dico project, mio padre per esempio già sua generazione dice project. Io dico okay. drama, che è molto più americano, loro dicono drama. Drama? Drama? Sì. Ah, che sì. sì. Grazie Elisa di aver risposto a tutte queste no, domande io Grazie a te, è stato molto divertente Davvero? <ride> sì, certo! Ragazzi io vi ricordo il link del canale di Elisa, quindi nota Alissa <ride> qui sotto. Grazie mille di aver guardato, ci vediamo la prossima volta. ciao! ciao.